Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi allora per fare questo glitch avete bisogno di un amico eh, dovete avere tutti e due lo stesso bunker una LG retro custom e il centro operativo con eh, una LG normale dentro allora questo glitch è come il precedente cambia solamente un piccolo passo perché si buggava svariate volte facendolo nell'altra maniera e poi comunque ci buttava fuori può capitare che alcuni di voi non li butta fuori ad altri sì. quindi per quelli che non li butta fuori fate il vecchio per quelli che automaticamente vengono buttati fuori dal bunker fate questo anche se a volte butta fuori anche con questo glitch come ho già detto in alcuni commenti il glitch è un po' instabile detto questo ragazzi passiamo al glitch nel centro operativo mobile dovrete avere una LG normale il vostro amico dovrà stare nel suo bunker e diventare Motorcycle Club ed invitarvi nel suo club una volta che vi avrà invitato voi dovrete andare vicino alla porta e accettare l'invito di Motorcycle Club ed accettare e rapidamente anche l'invito anche il messaggio per uscire dal centro operativo mobile ragazzi guardate bene questo passaggio allora alcune volte mentre che comunque c'è la schermata nera il vostro amico dovrà eh, diciamo sciogliere il motorcycle club come dicevo alcune volte potrà eh, buttarvi fuori dal bunker come è successo a me non ho voluto tagliare il video proprio per farvi vedere questa cosa perché, visto che alcuni giocatori via via arpanico, come succede qualcosa che non è nel video, non sanno gestire la situazione, se fanno dar via via panico poi scrivono pure cazzate che il video non funziona, il glitch non funziona, solo perché non sono capaci, quindi ve lo dico prima: il glitch è un pochino instabile, ragazzi, quindi andiamo a ripetere il passaggio, e il vostro amico nel suo. Uh diciamo bunker voi nel vostro bunker vi manda l'invito per motorcycle club accettate l'invito come vedete qui in alto a sinistra compare la scritta dovete accettare sia l'invito che quella scritta per uscire dal centro operativo mondo vi mettete qui come sono io e fate xxx tante volte x ragazzi e quando c'è schermata nera il vostro amico scioglie il motorcycle club come avete visto nella miniatura a questo punto se sarete riusciti a farlo bene, diciamo che non serve tempistica, eh, se comunque l'avete fatto bene vi troverete nel bunker del vostro amico, potrete andare dal meccanico e procedere con il resto del glitch. Andate dal meccanico qui, premete la freccia a destra e aspettate mentre il vostro amico entrerà con amici dentro il centro operativo mobile a questo punto scomparirà il centro operativo mobile. Il vostro amico entrerà giustamente nel centro operativo mobile dovrà uscire dal centro operativo mobile prendere il centro operativo mobile ed uscire dal bunker ragazzi è un passo semplicissimo però dovrà farlo perché altrimenti potreste rimanere buggati in seguito una volta che sarà uscito dal bunker dovrà solamente uscire dalla sessione e basta andrà in modalità creatore e uscirà dalla sessione una volta ragazzi che il vostro amico sarà uscito dalla sessione e si troverà nel creatore noi potremo suicidarci quando ci suicideremo ragazzi eh, spawneremo nel porto che è il luogo dove andremo a fare il glitch come ha detto questo glitch è vecchio cambia solo quel passaggio ad alcuni eh, fa un bug ad alcuni ne fa altri quindi fate bene attenzione quando siete nel porto chiamate la vostra LG Retro Custom non so se funziona con altre auto però fatelo con la LG perché è quella che pagate più, poi se volete provare con altre auto e le perdete mi non mi prendo nessuna responsabilità insomma ragazzi quindi allora a questo punto prendete aspettate un attimino che arriva l'auto una volta che vi è arrivata l'auto prendete l'auto e andate verso l'entrata del molo ragazzi e chiamate il centro operativo mobile io vado verso l'entrata del molo perché al, almeno me spawna il centro operativo mobile all'interno del molo insomma Perché altrimenti se magari sto al molo me lo spawna anche al mondo, vicino ai garage o altri cazzi quindi a questo punto richiamiamo il centro operativo mobile e andremo a entrare nel centro operativo mobile con l'auto se avete fatto tutto bene ragazzi e il vostro amico comunque è uscito dalla sessione cazzi e mazzi insomma nel tempo che avete visto eh, qui non si dovrebbe buggare o meglio non dovrebbe rimanere per tanto tempo in questa schermata nera se eh, rimane nella schermata nera e non vi dà quest'altra schermata vuol dire che comunque avete toppato qualcosa o comunque la sessione è buggata e dovete ripetere il glitch però generalmente se fate tutti i passaggi fatti bene non accade nulla qui potete scegliere due vie ragazzi una andare in una missione e una scegliere una gara allora se scegliete una gara eh, vi farà spawnare al molo respawnerete nel punto dove siete quindi scegliete una gara e uscite o scegliete una missione e uscite se invece scegliete la missione vi farà spawnare al bunker io ho fatto al bunker perché mi sono trovato più comodo al bunker però eh, voi potete fare come vi pare insomma. quindi a questo punto che cosa fate io sono nel bunker e voi eh, giustamente avrete l'auto vicino a voi se siete al molo avrete anche il centro operativo mobile vicino a voi quindi potrete entrare nel centro operativo mobile con la elegi io invece qui sono al bunker prendo la mia e entro nel bunker per metterla dentro al centro operativo mobile dopo averlo rimandato al bunker quindi a questo punto che cosa faccio vado a prendere la mia elegy se non vi spawna vicino ragazzi non vi preoccupate basterà comunque chiamare un'altra volta una missione entrare in una missione e riuscire l'auto ve la troverete vicino a questo punto entrate sulla LG rimandate il centro operativo al bunker entrate nel bunker mettete l'auto nel centro operativo mobile o meglio confermate la duplicazione e il gioco è fatto basterà eh, aspettare il vostro amico che rientra nella sessione e potete continuare a duplicare è un pochino laborioso il glitch ma non più di tanto perché una volta che ce l'avete piata la mano gliela fate tranquillamente un altro piccolo appunto ragazzi il microfono non mi funziona bene quindi non rompete il cazzo nei commenti e dire ah ma il microfono, comprate il microfono se volete che mi compro un microfono regalatemelo voi così non mi rompete il cazzo e a posto comunque detto questo ragazzi mo, a parte gli scherzi un saluto a tutti e al prossimo video ciao a tutti let like go. You will experience our hope lasting change. Everything from this moment on has entirely on you. All your five senses become much more acute. You have a wonderful feeling of physical